Non italiani ci piace così, noi vogliamo un lavoro E da qui O oh, ma lo so, cosa segniamo? Allora, giorge, ti rubiamo la pensione delle società, si va a la fine, adesso che fa? Pizza pasta, pizza pasta, pizza pasta, nascono, nascono, nascono, abbiamo anche la mafia! Pizza, pasta, Pensa perché noi almeno le tagne cerchiamo il mite Non so il cazzo tutto il dico, con le mani Sempre così Non gridiamo tutti in coro L'Italia chiamo sei hey. Pisa pasta, Pisa pasta Pisa pasta Pizza, pasta Pizza, pasta pizza, pasta pizza, pasta pizza, pasta, pizza, pasta pizza. No. Hey, Abbiamo anche la mafia Pizza, pasta, fino Pizza, pasta, tutto sto cibo non mi basta La mia patria non si fa ma è la nostra tradizione Tu lo sai, tu lo sai, è la migliore Qui un po' due voglio chi dà morto